Grazie Presidente, il collega Corsetti ha, eh, diciamo eh, in parte, nel senso eh, potrebbe anche aver ragione perché eh, di fatto eh, sono due strumenti, il forum da una parte, e la consulta dall'altra sono due strumenti diversi eh, perché noi riteniamo che il, eh, un forum su, eh, questo, su questa materia sia più opportuno rispetto alla consulta eh, quest'Aula eh, credo un anno fa presidente eh, ha votato una delibera eh, che era la delibera sul forum dell'innovazione ed è una delibera eh, che se andiamo a guardare vediamo anche sul sito di Roma Capitale in realtà ha consentito a associazioni e fondazioni che operavano all'interno di quel settore, di poter liberamente partecipare agli incontri che, venivano, eh, che vengono tuttora insomma, svolti e portati avanti dall'assessorato Roma Semplice e eh, per poter eh, addirittura suddivisi eh, per tavoli di lavoro e laboratori diversi, quindi per approfondire più aspetti molteplici del macro tema diciamo, dei beni confiscati. Quindi, eh, da questo punto di vista, in realtà, eh, non andiamo a guardare la, eh, la forma eh, giuridica eh, che gli organismi di eh, partecipazione debbano avere in questo caso, ma andiamo a guardare gli obiettivi. Eh, la consulta è eh, certamente uno, uno strumento idoneo per eh, dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare, però il forum in realtà è una, eh, uno strumento più snello, che più velocemente garantisce il raggiungimento di quegli obiettivi che sono il, la consultazione periodica e quindi l'incontro sia con la, eh, sia la cittadinanza, coloro che sono interessati e il settore che vuole dare un contributo a ciò e lo voglio aggiungere per non eh, diciamo escluderlo il forum non, ehm, ehm, non l'abbiamo immaginato come l'unico elemento, eh, subito, no, elemento eh, che consentirà alla cittadinanza di poter magari partecipare alla eh, destinazione, ad esempio, di un immobile che ritorna all'interno dei beni eh, dell'amministrazione rientra all'interno dei cosiddetti processi partecipativi, all'interno dei quali poi eh, tutti coloro che sono interessati potranno concorrere a individuare delle priorità insieme all'amministrazione sull'utilizzo dei beni eh, confiscati. Quindi da questo punto di vista il forum a nostro avviso è idoneo, La poteva diciamo, andare a irrigidire e comunque accanto al forum ci sono tutti questi altri strumenti che sono stati già introdotti e che sono in corso di introduzione anche con un nuovo regolamento sugli strumenti di partecipazione.